Buongiorno a tutti, siamo dalla sala operatoria dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, la sala operatoria dell'urologia. Io sono il dottor Ruoppolo, direttore dell'unità operativa di urologia e andrologia di Agrigento e sono insieme al mio amico professore Gabriele Antonini di Roma per una seduta operatoria di chirurgia protesica peniena. Si tratta del, del settimo appuntamento di, questo, di, di queste sessioni chirurgiche che avevamo pianificato già da tempo in collaborazione appunto col professor Antonini e ormai sono, annoveriamo 15 pazienti nella nostra casistica. Anche quest'oggi abbiamo avuto tre casi di complessità variegate e che comunque sono stati eh, già trattati e è stata impiantata una protesi tricomponente. E si trattava di pazienti eh, di età compresa fra il più anziano eh, di 76 anni, però anche un paziente giovane di 20 anni che aveva una problematica di disfunzione rettile molto grave da eh, fuga venosa e che è appunto l'unico rimedio, poi alla fine si è rivelato quello dell'impianto protesico eh, intracavernoso tricomponente. Volevo lasciare ora il microfono qui al mio amico eh, professor Gabriele Antonini, che comunque ci illustrerà eh, un po' gli aspetti tecnici, del, del trattamento e in particolare quello che è l'esito, il, il risultato, perché questi pazienti eh, poi in effetti eh, da una situazione che oltre a essere eh, mh, fisica è anche una, una problematica Psicologica non indifferente, ora invece possono riprendere appieno la loro vita di relazione e quindi anche la, quello che è l'attività sessuale che ovviamente compenetra un po' tutto il, il vissuto del paziente. Beh, innanzitutto ti ringrazio, Michele, hai detto bene. A me la cosa che preme sottolineare, la cosa principale è che ormai Agrigento è il centro di riferimento per la Sicilia per l'impianto di protesi peniene idrauliche tricomponenti. Siamo, anzi, il tuo centro, perché io sono un piccolo collaboratore, vengo qui perché amo, amo collaborare e amo la Sicilia, il tuo centro è diventato un riferimento per questo tipo di eh, procedura. Oggi abbiamo trattato tre pazienti, diversi abbiamo coperto tutti gli aspetti dell'implantologia protesica. Il primo paziente è un paziente di 52 anni con un indurazio penis molto severa, con una eh, curvatura dorsale del pene di 90 gradi, un paziente vascolare di 20 anni quindi con una componente emotiva psicologica drammatica, non si approcciava più neanche alla fidanzata, e un paziente eh, un po' più in là con gli anni che ha subito una prostatectomia radicale quindi un paziente oncologico, post-oncologico, nel quale abbiamo impiantato il serbatoio eh, in posizione ectopica, che è uno di quei eh, rimedi nei pazienti che hanno fatto o prostatectomia radicale o radioterapia per impiantare in modo sicuro il serbatoio e non avere delle possibili complicanze. Mi preme sottolineare la tua grande disponibilità, la tua grande gentilezza, io sono entusiasta di venire qua, si mangia benissimo tra l'altro e quindi eh, ti ringrazio ancora e speriamo che questo progetto di formazione possa andare avanti più tempo possibile, anche Covid permettendo, perché veramente riusciamo a fare un grande lavoro e un grande servizio a tutti i nostri, i tuoi, i pazienti di tutti quanti. Grazie Michele. Grazie Gabriele, grazie sempre della tua professionalità e del tuo impegno perché insomma anche venire trasferimenti poi in questo periodo sappiamo quante sono le difficoltà da affrontare e comunque concludo lanciando questo messaggio, come giustamente hai detto tu Agrigento ormai eh, si è posto come centro leader in Sicilia per quanto riguarda l'impiantologia peniena per cui tutti i pazienti che hanno queste problematiche e sappiamo che sono tanti perché ci sono quelli post-chirurgici, quelli da incompetenza venosa, eh, quelli con l'indurazio penis, insomma ci sono tante categorie di pazienti che alla fine eh, hanno una disfunzione rettile grave e per tutti questi pazienti noi abbiamo la risposta, per cui eh, sappiate pure che qua da Agrigento possiamo risolvere queste problematiche.